Buonasera a tutti e benvenuti in questo webinar realizzato da Osservatorio Balcani-Caucaso insieme all'Agenzia Radio Corre del Sole 24 Ore. Io sono Fiorella Lavornia, sono responsabile dei contenuti eh, del Sole 24 Ore nell'ambito del progetto Work for Future. Work for Future eh, tratta di approfondimenti che riguardano la politica di coesione e oggi in questo webinar parleremo di come la politica di coesione non finanzia soltanto dei progetti all'interno delle regioni dell'Unione Europea ma coinvolge anche delle aree regionali eh, che creano delle sinergie tra le regioni europee, tra le regioni dell'Unione e regioni che non fanno ancora parte dell'Unione Europea. In particolare oggi andremo a guardare l'area dell'Adriatico e insieme ai nostri ospiti parleremo di quali progetti eh, vengono creati tra eh, le regioni che si affacciano sulle sponde dell'Adriatico, in particolare su un tema di cruciale importanza per l'Unione che è la transizione ecologica. Eh, saluto i nostri ospiti. E vorrei cominciare con dare la parola a Giuseppe Di Paola, eh, che eh, si occupa eh, della strategia adriatico-ionica eh, per conto di EUSER, che è questa politica dell'Unione dell Europea, ehm, che appunto guarda alle regioni eh, dell'Adriatico e anche a quelle, eh, cioè dalla nostra parte dell'Adriatico e anche ad esempio ai Balcani. Uh, Giuseppe, io comincerei col chiederti qual è il valore politico di questo tipo di, colla di, questo tipo di eh, collaborazione eh, per quanto riguarda l'Unione Europea? Grazie, grazie Fiorella della, della presentazione. Eh, brevemente, giusto per aggiungere due parole a quello che hai detto tu, io lavoro nella DG Regio, eh, quindi mi occupo di politiche, è la, la, la, la DG della Commissione che si occupa di politiche regionali e in particolare nella mia unità ci occupiamo di, di, di varie cose. Uno sono le strategie macro-regionali, la IUSER, Uh, la strategia adriatico-ionica è uno di queste molto particolare, perché si trova in un'area un po' al confine tra, tra paesi membri e, e paesi in via di, di adesione. Uh, ci occupiamo tra altre cose anche di... <coughs> di programmi eh, interreg naturalmente, ma programmi interreg, interreg che hanno una visione eh, esterna, cioè ehm, con paesi che sono al di fuori appunto dell'Unione Europea, non solo paesi in via di adesione, ma anche paesi eh, del, del vicinato, quindi in particolare in, questa, penso in, particolare in questo periodo all'Ucraina, per esempio, eh, anche ad esempio alla, alla Bielorussia e alla Russia, con, con i quali invece abbiamo sospeso la cooperazione adesso. Quindi è un'unità uh, nella Digiregio che in genere si occupa di regioni, di province, adesso pensando all'Italia, insomma, di, di, di zone molto uh, più limitate, che guarda um, in tutta, a tutta l'Europa e, e oltre. Um, quindi, insomma, per spiegare meglio cos'è che facciamo, partirei, partirei proprio dalla politica di coesione che che è una politica basata sulla solidarietà fondamentalmente, quello è il principio fondamentale, sulla, sulla solidarietà e sull'idea di voler ridurre le disparità eh, di sviluppo tra le regioni. Eh, cosa che insomma, eh, porta all'obiettivo di, di, di, di creare un, una maggiore crescita, uno sviluppo della qualità della vita più uniforme in, in, tutto, in tutta l'Europa. Quando parliamo di una regione, come quella adriatico-ionica, questo concetto rimane comunque importante proprio perché eh, ci troviamo in una regione dove eh, le differenze, eh, e soprattutto dal punto di vista economico e sociale, eh, tra alcune aree dell'area adriatico-ionica ed altre sono enormi. Pensa a, pensate ad esempio alle differenze che ci possono essere tra una regione come il Veneto, che è molto sviluppata, e industriale, a una zona provinciale eh, del, dell'Albania, insomma le differenze sono enormi, quindi c'è necessità di strumenti che possano in qualche modo aiutare la convergenza. Per quanto riguarda i paesi membri è più facile perché la politica di, di, di, di, di coesione è la politica dal punto di vista eh, del, del budget dell'Unione Europea più importante, copre eh, circa un terzo del, um, del budget totale, uh, del, del quello che chiamiamo in gergo l'MFF, Multiannual Financial Framework, e, e ha coperto per uh, il periodo 2014-2020 uh, ha investito circa 352 miliardi di euro per i sette anni e investirà nel, nel nuovo, nuovo periodo di programmazione 392 miliardi di euro. E questo al di fuori del um, Recovery and Resilience Facility. Quindi eh, l'investimento è, è ancora maggiore, con l'obiettivo di, eh, di creare convergenza. Questo non avviene nei paesi in via di adesione, eh, che sono all'interno di questa strategia adriatico-ionica, eh, perché eh, in quel caso abbiamo dei fondi di preadesione che sono importanti, soprattutto se paragonati alla... Um, al PIL diciamo di, di, di questi paesi hanno un ruolo importante ma sicuramente molto molto minore eh, rispetto alla, eh, a quello che può offrire la politica di coesione. Quindi l'idea è eh, cioè, quali sono i gli strumenti per ulteriori, oltre alla, alla, alla, alla politica di preadesione, alla politica di allargamento, quali sono gli altri strumenti che possiamo utilizzare e come poi si combinano con la, con la politica di coesione. Eh, uno degli strumenti è la, la strategia adriatico -Ione. Quindi le, le strategie macro-regionali, ce ne sono quattro in Europa, le altre, eh, altre due sono in zone diciamo, più stabili, almeno relativamente, quella alpina, è chiaramente più stabile perché insomma ne fanno parte regioni molto più sviluppate, più ricche quella baltica più o meno nelle stesse condizioni anche se lì adesso ci sono questioni geopolitiche anche importanti quella danubiana diciamo ha una situazione più simile a quella adriatico-ionica però quella adriatico-ionica si trova veramente al centro tra, cioè il mare eh, fondamentalmente divide i paesi membri dai non membri, anche se adesso non è, non è più così perché la Croazia eh, eh, fa parte ormai da anni dell'Unione Europea. Però insomma c è, c è, una, è veramente eh, importante anche nel processo di, di allargamento perché eh, include cinque dei, dei paesi dei Balcani occidentali che sono nella, nella, nel processo di di allargamento perché è importante questa strategia Adriatico ionica perché si è pensato di, di uh, uh, attivare una strategia in quest'area uno uno del una delle ragioni l'ho detta prima è quella della um, uh, della diversità di sviluppo economico quindi cercare in qualche modo di, uh, uh, di favorire le, lo sviluppo anche nei paesi più uh, Uh, meno uh, diciamo, nel, nel gergo uh, della, della politica di coesione si parla di, eh, di paesi con un livello di sviluppo minore rispetto a, uh, a, a regioni e aree più, più ricche perché uh, la difficoltà poi viene anche dal fatto che ci sono sistemi di finanziamento diversi quello che dicevo prima la, la, la, lo strumento di preadesione rispetto ai fondi di coesione, ma è importante avere una strategia macro-regionale anche perché c'è una geografia condivisa, in particolare il mare, e c'è la necessità, ci sono degli interessi economici comuni e c'è la necessità di lavorare insieme, una necessità di migliorare le azioni di cooperazione. Della, della cooperazione territoriale, quindi quello che, che, di cui parlavi tu, dei programmi di finanziamento eh, che ci sono in quest'area, poi parlerà più tardi Barbara, però quello che eh, volevo eh, sottolineare sull'importanza delle strategie, delle strategie macro-regionali è che vanno oltre un po' alla cooperazione eh, territoriale, nel senso che partono dalla con il sostegno forte della cooperazione territoriale, ma poi vanno oltre, perché hanno un valore politico, che è quello, um, uh, è politico perché eh, le, le strategie macro-regionali vengono approvate a livello del, del Consiglio dell'Unione Europea, quindi dai, dai 27 Paesi membri anche a livello dei, dei, dei, um, dei capi di Stato. È strategico perché si decide di lavorare insieme eh, e di cooperare tra diversi paesi per avere un, un impatto maggiore eh, sul territorio eh, come eh, eh, utilizzando al meglio gli strumenti che sono già a disposizione eh, dei paesi in particolare in termini di fondi quindi esisto, esiste una, una platea di, di, di fondi enormi, enormi che l'Unione Europea offre ma molto spesso vengono utilizzati in maniera eh, non coordinata, quindi il coordinamento eh, insomma in teoria dovrebbe e anche in pratica dovrebbe creare un maggior impatto sulla, sui, sui territori. Eh, L'idea è quella di, di, di, di sfruttare l'economia di scala attraverso meccanismi, utilizzando anche l'obiettivo più importante che abbiamo è quello di utilizzare soprattutto eh, e non soltanto i, i programmi, i piccoli programmi di cooperazione territoriale, ma anche i programmi operativi regionali. Quindi quando si parla di politica di coesione, la grande maggioranza, il 97% dei fondi di cui parlavo prima, sono gestiti dalle regioni e dai, e dai paesi. E quindi noi vorremmo utilizzare una parte di quelli anche per eh, attivare azioni macro-regionali e questo creerebbe un grande, un grande vantaggio collettivo. Molto spesso eh, quando eh, si parla di politica di coesione si pensa ad azioni mirate, eh, molto importanti e necessarie, ma mirate in aree eh, molto limitate, in un comune, in una provincia, eccetera. L'idea è che ogni piccola attività può avere comunque una... Uh, un impatto più grande se fatta attraverso una cooperazione. Um, L'ultima uh, parte della domanda alla quale forse non ho risposto è come e quanto uh, investiamo nella, uh, nelle questioni ambientali, uh, nella politica di coesione e anche uh, nel, uh, negli strumenti di preadesione. Uh, la, la, innanzitutto, i, i, per, per quanto riguarda i programmi interreg, i programmi di cooperazione territoriale, quelli, quelli che mettono insieme diversi paesi, membri o non membri, è sempre stato da, da sempre un, uno degli obiettivi fondamentali. Immag penso che quasi tutti i programmi investano nella, nella protezione ambientale. Nella nuova programmazione, eh. Eh, per la politica di coesione abbiamo un obiettivo, eh, l'obiettivo il target, di investire almeno il 30% del budget totale per azioni che sono finalizzate a mitigare il cambiamento climatico o ad adattarsi ad esso. E inoltre il 7-10% del budget verrà utilizzato invece per, favore, per azioni a favore eh, della, della biodiversità, quindi migliorare la biodiversità che è comunque un, un aspetto importante anche uh, per, per mitigare il, il cambiamento climatico. Lo stesso vale per i programmi di preadesione, pre, pre quindi ci sono del, dei budget, dei target di spesa per... per sia per la, in particolare per, per mitigare il cambiamento climatico, quindi se pensiamo al budget totale della, della politica di coesione, un 30% sulle azioni del cambiamento climatico è un grande investimento, insomma oltre uh, 100, 100 miliardi di euro che vengono investiti a questo scopo um, a livello orizzontale, quindi nei, nei, vari, nei vari settori. Mm, uh, eh, ti volevo fare una, una sì. domanda eh, per quanto riguarda eh, la strategia EUSER. Eh, ti volevo chiedere, nell'andare a finanziare ehm, i, ehm, que questi programmi, si va a applicare i criteri del Green Deal anche alle regioni che non fanno ancora parte dell'Unione Europea? Um, allora, per, le, per uh, i paesi in, in via di adesione e um, uh, i paesi candidati o potenzialmente candidati, um, diciamo il Green Deal non è applicabile auto automaticamente. ma Naturalmente come sapete insomma, tutti questi paesi cercano in qualche modo di allinearsi alle politiche eh, europee, quindi il Green Deal è stato in qualche modo tradotto in quella che si chiama la Green Agenda per i, per i Balcani Occidentali che direi che, che, corrisponde, che corrisponde quasi nella totalità agli obiettivi eh, della, uh, del Green Deal. Tra l'altro nella speranza che il, il processo di adesione di questi paesi avvenga il più presto possibile, i target del Green Deal, eh, avere un'Europa carbon free, sono fissati al 2050. Quindi si spera che nel 2050 i, i, i, tutti i paesi dei Balcani occidentali saranno parte del, dell'Unione Europea e quindi insomma saranno obbligati a. a a raggiungere quegli obiettivi allo stesso modo dei paesi membri e, e quindi però anche quando lavoriamo uh, in particolare con uh, nella, nella cooperazione territoriale in molti dei programmi uh, ci sono paesi uh, dei Balcani occidentali Uh, si, si lavora insieme allo stesso modo su progetti uh, dedicati alla protezione ambientale quindi non, non, non si fa nessuna differenza e l'obiettivo uh, gli obiettivi che si vogliono raggiungere sono pienamente allineati a quelli del, del Green Deal Grazie mille, grazie mille Giuseppe, e, è interessante notare che appunto si vada a cercare una convergenza che non sia soltanto di obiettivi uh, di crescita economica però anche di eh, di standard, almeno per quanto riguarda la, la parte della transizione ecologica di standard ambientali per arrivare anche a una convergenza di, eh, diciamo qualitativa e non soltanto quantitativa eh, io adesso passerei eh, la parola a Barbara Di Piazza che è coordinatrice del segretariato tecnico del programma Adrion buonasera Barbara Buonasera a te Fiorella e un buon pomeriggio a tutti e grazie per, per il cortese invito, grazie molte. Uh, Barbara, io uh, ti chiederei di uh, farci un'introduzione uh, sul programma Adrion, su come lavorate e che tipo di uh, progetti vengono finanziati. Sì, allora se volete io ho preparato qualche slide così vi faccio un po' vedere anche un po' Visivamente, ecco quello che, che noi facciamo. Se mi date un attimo, condivido lo schermo. Prego. Allora, questa qua, eh, ovviamente, sono. Eh, la vedete? Perfetto. Perfetto, grazie, grazie molte. Allora io continuo idealmente la, la presentazione di, di Giuseppe, e vi dico quindi noi, eh, il nostro programma, come opera, perché noi siamo uno, dei, uno, uno delle braccia operative, diciamo così, della commissione, quindi tecnicamente, operativamente sul territorio, che, co, come vengono tradotte gli obiettivi della commissione che ci ha detto Giuseppe Pocanzi. Quindi eh, come vedete eh, in questa cartina eh, noi mh, ho riproposto i programmi di cooperazione eh, transnazionale in particolar modo. Giuseppe ha parlato prima della cooperazione territoriale europea, la cooperazione lui ha citato eh, le, le autorità locali, eh, paesi, regioni più grandi, noi facciamo parte eh, noi siamo uno dei 15 programmi almeno questo nella programmazione 2014 2020 di cooperazione eh, transnazionale e i programmi di cooperazione transnazionale come vedete eh, in queste in questa, in, in questa immagine noi siamo gli arancioni questi con la freccia qua, con la freccia rossa eh, noi siamo un programma di cooperazione transnazionale che riguarda la cooperazione di questa particolare area geografica quindi il focus viene fatto su su un'area geografica eh, che è quella che ha indicato Giuseppe Prima e quindi coinvolgiamo territori eh, nella loro eh, territori nazionali ad eccezione dell'Italia nella loro interezza e in particolar modo per quanto riguarda la programmazione che si sta per chiudere, eh, il nostro programma mh, è caratterizzato da quattro paesi mh, balcanici, da quattro paesi dell'Unione Europea. I paesi sono eh, mh, per la parte europea l'Italia, la Slovenia, la Croazia e la Grecia, per quanto riguarda invece la parte balcanica l'Albania, la Bosnia, eh, la Serbia e il Montenegro. È da questo punto di vista un programma eh, unico eh, anche nella sua gestione perché mh, abbiamo un equo peso e partecipazione sia dei paesi comunitari che non e abbiamo per ragioni geografiche anche di mera casualità abbiamo all'interno di quest'area i padri, uno dei padri fondatori dell'Unione, l'Italia, abbiamo l'ultimo paese che è entrato nell'Unione Europea che è la Croazia, poi abbiamo questi quattro paesi balcanici che invece aspirano ad entrare nel, nel, nell'Unione Otto Paesi coinvolti abbiamo un budget comunitario di 99 milioni di euro per un totale di 118 con un tasso di cofinanziamento comunitario eh, dell'85% nella programmazione che si va a chiudere e questa è una delle caratteristiche dei programmi di cooperazione territoriale. Eh, la gestione dei progetti, dei programmi, chiedo scuse, conseguentemente anche dei progetti, non, viene, eh, non, non è gestita presso gli uffici di Bruxelles, ma vengono gestiti da eh, enti eh, principalmente regionali o nazionali sul territorio dove il programma eh, opera. Quindi, eh, nella fattispecie in questa programmazione la sede del programma era Bologna, quindi invece di avere, eh, degli, questi programmi invece, invece di essere gestiti da delle agenzie a Bruxelles vengono gestiti dall'amministrazione regionale eh, dell'Emilia-Romagna e ovviamente ha un sistema di governance molto complesso. Che poi dopo, magari, se abbiamo tempo un attimo, un po' vi racconto. Noi che cosa facciamo? Gestiamo le risorse comunitarie e nazionali e finanziamo i progetti, quelli che ha detto Giuseppe Pocanzi, quindi per quanto riguarda la programmazione che si va a chiudere abbiamo finanziato progetti che riguardano l'innovazione, la valorizzazione dell'eredità naturale e culturale, la protezione ambientale, i trasporti e anche il sostegno alla governance di una di queste macro regioni appunto di EUSAE. Noi tecnicamente che cosa facciamo? Eh, noi come segretariato tecnico elaboriamo eh, i bandi che vengono pubblicizzati, valutiamo eh, le proposte progettuali che vengono ricevute, queste proposte progettuali vengono poi mh, presentate al nostro consiglio di amministrazione che in realtà si chiama comitato di sorveglianza dove siedono i rappresentanti dei paesi che vi ho mh, elencato prima, decidono quali progetti finanziare, quali no sulla base della valutazione tecnica e poi dopo noi eh, monitoriamo il loro il loro avanzamento, la loro implementazione e non da ultimo promuoviamo non solo il programma in quanto tale, quindi come diceva Giuseppe prima ci sono molti fondi cui si può attingere per sviluppare attività, quindi noi non solo promuoviamo le esistenze, diciamo ci siamo anche noi in questo parterre di fondi, ma promuoviamo anche nel nostro sito, dopo poi vi do il link se siete interessati, anche i risultati che hanno raggiunto i progetti. Che cosa abbiamo finanziato? Eccoci qua, quindi in questa programmazione noi abbiamo finanziato 82 progetti, come vedete eh, si parla, tu Fiorella chiedevi prima quanti progetti nell'ambito ambientale eh, che sono qua nella nostra figura i nostri progetti verdi, in verde e come vedete qua abbiamo progetti che si occupano della protezione ambientale, si occupano della tutela della conservazione naturale, la mitigazione dell'inquinamento marino, la gestione dei rischi causati sia dall'uomo che naturali, l'economia circolare, ma anche eh, ci occupiamo mh, nel, nel settore diciamo così della valorizzazione culturale, dell'eredità eh, eredità naturale e culturale chiedo scusa anche di eh, turismo sostenibile e della promozione eh, dell'eredità naturale e culturale dell'area, per esempio la digitalizzazione museale giusto per dare un'idea e quindi attraverso questi progetti, quindi con un approccio dal basso, noi cerchiamo di contribuire agli obiettivi che la Commissione richiede. Quindi un supporto alla coesione, un supporto all'allargamento perché nei nostri progetti i partner che sono ubicati eh, nell'area geografica che vi ho detto prima lavorano tutti assieme per un obiettivo comune e rispettano gli stessi obiettivi e le stesse regole, nonché anche un supporto alle tematiche eh, della macro regione che ha indicato come principali priorità. Ecco qua vi dico velocemente anche quello che noi abbiamo fatto, abbiamo tutte le attività, magari dopo più avanti se c'è tempo vi racconto, insomma siamo su Twitter, su LinkedIn, abbiamo il sito web, facciamo eventi, insomma la comunicazione è parte integrante mh, della nostra attività. Quello che... Eh, come vengono gestiti i programmi di cooperazione territoriale europea e nella fattispecie un programma come il nostro di eh, cooperazione territoriale? territoriale di tipo transnazionale. Eh, noi dobbiamo obbedire a un regolamento specifico che è il regolamento nella programmazione nuova, si chiama regolamenti interreg e la gestione, visto che noi non siamo, questo qua semplifico molto, eh, non siamo ubicati presso gli uffici di Bruxelles, quindi noi non siamo parte della Commissione europea, la Commissione che delega determinate funzioni e obblighi vuole ovviamente avere particolare conforto e certezza che eh, certe attività vengano sviluppate e vengano implementate a regola d'arte. Quindi il sistema di gestione concorrente dei fondi richiede la messa a punto di specifici controlli mh, per quanto riguarda i protocolli di gestione e verifica eh, veniamo anche noi ovviamente sottoposti a controlli da parte di soggetti terzi eccetera però quello che eh, a me premeva anche Dare un segnale al di là e oltre ai contenuti squisitamente tecnici, eh, contenutistici eh, dei progetti. Che poi magari se siete interessati ve ne, ve ne racconto uno, ve ne presento uno, e alla complessità eh, burocratica amministrativa ci sono anche degli aspetti, degli aspetti creativi nel nostro lavoro che secondo me non eh, vanno. Mh, non vanno eh, dimenticati, intanto perché il programma deve avere sempre eh, un certo appeal, deve essere sempre un programma che deve incontrare gli interessi dei potenziali beneficiari, quindi nel nostro segretariato le attività che noi svolgiamo non sono ripetitive e dobbiamo anche mettere nei limiti di quello che si può fare, delle nostre capacità, anche un po' di creatività per far sì che la collaborazione, la cooperazione ma anche il futuro di questi progetti venga in un qualche modo garantito, cioè cerchiamo di continuare a dare gambe a questi progetti che vengono finanziati e a costruire delle, e a incoraggiare i partner dei progetti a mantenere delle relazioni solidi, solide chiedo scusa, e stabili nel tempo affinché la cooperazione possa andare avanti anche al di là della chiusura fisiologica del progetto stesso. Nella, mh, Giuseppe prima parlava della programmazione nuova e posso andare avanti Fiorella? Assolutamente, io sono anche molto eh, curiosa poi di sapere eh, appunto entrando nel vivo del, del progetto di cui ci parlerai appunto come eh, come si svolgono le varie fasi di eh, valutazione per arrivare alla realizzazione eh, finale del, del progetto? Quindi quali okay. sono le varie tappe prima di arrivare al, al finanziamento? Sì, dopo poi vi faccio vedere, allora io velocemente vi, offro, vi dico come sarà il nostro programma nella programmazione nuova 2021 e 27 eh, intanto eh, come eh, Giuseppe ha detto prima il nostro programma si allarga quindi non saremo più otto eh, paesi ma saremo 10 e quindi abbiamo come new entry un altro paese eh, balcanico che è la Macedonia del Nord Abbiamo anche la Repubblica di San Marino, quindi noi continuiamo, praticamente copriamo idealmente tutta, tutta, tutta la costa adriatica per parte mh, occidentale. E il nostro budget aumenta un po', di poco meno del. 40% quindi abbiamo un budget più grande e ovviamente già per lo stesso eh, se date un'occhiata alla cartina e poi anche ai paesi che abbiamo eh, coinvolti vedete che il focus eh, sull'allargamento va da sé che è, è lì cioè è uno degli elementi principali e per questo motivo principalmente che è anche il, nostro, il nome del nostro programma cambierà quindi non sarà più eh, programma eh, adriatico marionio ma sarà IPA adriatico marionio perché ovviamente per dare ancora di più l'accento alla sua vocazione diciamo così eh, orientata all'allargamento magari Giuseppe poi magari non so se mi vuoi Correggere oppure co co integrare a tale riguardo lo puoi fare senz'altro. E anche per quanto riguarda le tematiche che noi andremo a, a finanziare, eh, sono un po' la. Oh, ho sbagliato, scusate, mi è scappata la slide. E sono eh, un po' la continuazione ideale di quello che noi finanziamo in questo. Abbiamo finanziato in questa programmazione è un uh, il nostro documento di programmazione sarà rispetto al passato più dettagliato e speriamo con questo di fornire più input e diciamo così anche spunti di riflessione su quello che si può fare, su quello che la cooperazione transnazionale può fare. Quindi nell'ambito dell'innovazione noi speriamo di ricevere buoni progetti che riguardano l'economia blu, le Smart Specialization Strategies, l'Innovazione Verde, l'Industria 4.0. Eh, ci sarà un forte focus uh, sull'ambiente. Eh, per quanto riguarda i cambiamenti, ci occuperemo di progetti che eh, vorranno ridurre o contribuiranno a minimizzare eh, l'impatto sui cambiamenti climatici, eh, progetti che saranno volti alla resilienza ai rischi naturali o anche causati dall'uomo. Ci focalizzeremo anche sull'economia circolare, la biodiversità, turismo sostenibile, lotta all'inquinamento e anche la mobilità urbana sostenibile, perché tutti questi temi rientrano un po' nel grande tema ambientale. Nonché continueremo anche a... Eh, sostenere eh, eh, le tematiche dei trasporti in particolar modo per quanto riguarda i cosiddetti porti verdi cioè i porti a basso impatto ambientale la multimodalità nell'area ovviamente proprio anche per la stessa conformazione geografica dell'area di per sé e poi eh, il programma transnazionale fornisce anche un supporto alla governance per il funzionamento eh, della macro regione EU-SAIR. Vi faccio vedere velocemente, giusto a titolo di esempio, un progetto che abbiamo finanziato, che ormai si è concluso e così eh, potete vedere un po' com'è il progetto, è un progetto che riguarda l'ambiente e vi faccio vedere un po' eh, quello che c'è, quello che abbiamo finanziato. Eh, questo è un progetto che si chiama i Storms ed è un progetto che appunto è l'acronimo di Integrated Sea Storm Management Strategies e questo progetto ha, ha parte dall'idea di una necessità che era condivisa nell'area del programma. L'area del programma la potete vedere qui a sinistra perché vedete i partner del progetto e, come vedete, ci sono dei partner italiani, albanesi, croati, sloveni e anche partner greci. Che cosa vuole fare questo progetto? Sono, intanto sono tutti. Eh, eh, partner che eh, sono di area costiera, geograficamente nell'area costiera e questi partner hanno, eh, sentivano la necessità di condividere informazioni o piani operativi per affrontare le maree, le intense mareggiate con il conseguente con i conseguenti allagamenti nelle aree costiere che, erano, che sono principalmente legati ai cambiamenti climatici e questo anche al fine di proteggere ovviamente la vita, la vita delle persone ma anche i siti culturali e produttivi l'obiettivo quindi di questo progetto era quello di condividere le conoscenze i dati e le previsioni climatiche attraverso dei database comuni ma anche di mettere a punto delle attività che erano simili e condivise in tutti questi paesi per far fronte, eh, un, da un lato per prevedere e quindi per allertare la cittadinanza in caso di uh, maree molto uh, violente e le, di, con acqua alta molto forti, eh, quindi di fornire sistemi di allerta ma, ma anche l'allerta non solo attraverso strumenti tecnologici o tecnici, ma anche strumenti che riguardano proprio la tutela del, del territorio. Che cosa ha fatto questo progetto? Questo progetto ha, ha messo a punto, ha coinvolto intanto tantissimi soggetti che riguardano non solo, come potete vedere qui a sinistra, eh, degli enti eh, amministrativi, quindi delle istituzioni locali, ma anche eh, delle istituzioni con conoscenze eh, tecniche, eh, conoscenze specifiche e anche e non solo eh, la protezione civile. Sono stati messi a punto uh, dei sistemi che sono uh, specifici per i tecnici come linee guida, delle strategie su come fare uh, in caso di acqua alta, forte mareggiata eccetera, ma anche un sistema, una app scaricabile per esempio dal telefonino che informa i cittadini in caso di, e fornisce allerte in caso di acqua alta e anche dà delle previsioni circa uh, l'intensità uh, del fenomeno. E poi anche sono state fatte delle esercitazioni comuni, uguali, in tutta l'area su come fare in caso, di, eh, in caso appunto di, eh, di, di fenomeni di questo tipo. E quindi questo è un, un progetto che, ha, che, che riguarda tutte le comunità di queste aree, ovviamente i pubblici cittadini, i decisori, gli amministratori i tecnici e stanno appunto continuando, anche se il progetto è finito, a portare avanti questa queste attività. Quindi qua un po' vedete come è stato strutturato il progetto e quindi com come un progetto deve essere costruito perché già raccontando un po' il progetto vi diciamo chi noi cerchiamo, chi sono i soggetti veramente mh, che possono presentare un progetto e perché. Intanto bisogna avere un'idea chiara sulla necessità, su cosa deve essere fatto perché è importante la cooperazione trasnazionale e non un altro tipo di cooperazione, quindi coinvolge tanti paesi delle aree molto vaste, come avete visto prima. Che tipo di partenariato eh, viene coinvolto? E avete visto che era un partenariato molto vario, perché eh, ci sono i decisori, gli amministratori, i tecnici, eh, i volontari, la protezione civile, e poi l'idea, questa idea generale, poi come viene traslata in un piano operativo. E quindi un progetto che deve avere le sue attività, un piano di attività, eh, che deve avere un calendario ben preciso, realistico, deve, le attività devono essere fatte da, da tutti i partner, e ciascun partner ha il suo ruolo, le sue funzioni, e la cosa importante dei progetti di cooperazione territoriale è che sono caratterizzati, ed è proprio questo l'esempio fondante della cooperazione, è che non è che i soggetti, questi partner si mettono assieme e poi ognuno a casa sua fa la sua parte e nessuno di loro si incontra mai. Eh, ci sono dei partner che lavorano, che sviluppano determinate attività per conto di tutti gli altri progetti, di tutti gli altri, chiedo scusa, gli altri partner. Quindi la cooperazione riguarda proprio questo. Quindi c'è il tecnico che è ubicato nel Paese X che fa delle indagini scientifiche per conto di tutti i partner. Eh, ci sono de dei partner che si occupano di promuovere queste attività che lo fanno a nome e per conto di tutti e ovviamente eh, ultimo ma non ultimo è il budget, quindi come queste attività vengono poi eh, identificate e presentate attraverso un budget realistico, come questo budget corrisponde alle attività, quindi attività importanti corrispondono ad un budget importante, come il ruolo dei partner viene, si, ma, si rapporta poi, al loro anche ruolo finanziario il rispetto delle attività e la, come questo budget è realistico rispetto alle attività svolte Ecco, questo un po' per dirvi che eh, il progetto di prima che vi ho fatto vedere un po' rispondeva eh, a questi mh, adesso ho semplificato molto a questi requisiti però eh, se questi requisiti ci sono e quindi ci sono soggetti che hanno determinati fabbisogni Sanno come poter contribuire eh, dal basso per trovare delle soluzioni, ecco che il programma Adrion può essere una buona fonte di finanziamento per poterli supportare. Ecco, io spero di aver un po' raccontato mille, velocemente, Barbara. molto velocemente quello che noi facciamo. Grazie, e vi... Barbara. Oh, Questo okay. è il nostro sito. Ok, perfetto. Grazie ancora. Potrei avere una domanda per te più tardi eh, riguardo appunto i vari paesi che appunto essendo dei progetti transazionali devono partecipare eh, diversi paesi eh, per poter essere approvato. Potrei avere una domanda su questo ma abbiamo poco tempo, vediamo se, ce ho, per, se ho tempo per partire alla fine del webinar. Eh, passo nel frattempo la parola a Marco Ranocchiari che è un collaboratore di Osservatorio Balcani. Ciao Marco. Ciao, buonasera a tutti, grazie per l'invito. Allora Marco, tu ti sei occupato, hai scritto di eh, progetti ambientali eh, nell'ambito appunto di, della cooperazione territoriale Adriatico-Ionica. Eh, ti sei occupato in particolare di questo progetto Crosswater e ti vorrei chiedere eh, che di presentarci questo progetto e che tipo di eh, conclusioni hai tratto da questo tipo di eh, cooperazione, che riguarda appunto la, ehm, la cooperazione per quanto riguarda la gestione di, di sistemi idrici. Esatto. Allora, il mio progetto, il progetto che ho seguito più che altro, è, è un progetto che ha un, un ambito un po' più ristretto rispetto a quelli... Eh, indicati finora, nel senso che coinvolge soltanto quattro territori, cioè due regioni italiane, la Puglia e il Molise, e, e, e due paesi balcanici che sono l'Albania e il Montenegro. E, m, per quanto riguarda il tema, diciamo, essendo l'acqua un, un argomento molto importante e anche che in realtà difficilmente può essere affrontato se non in un ambito che preveda in qualche, mh, qualche tipo di cooperazione ecco, sicuramente veniva fatto in passato ma è sempre più necessario quindi sia a livello ormai globale chiaramente l'acqua sta diventando uno dei temi cruciali su cui si gioca il, in tanti aspetti delle politiche anche europee per, per il futuro per quanto riguarda l'ambiente quindi diciamo che è un mi sembra un esempio in realtà molto efficace di, di quanto possa essere importante la cooperazione territoriale in questo, in questo ambiente. E, parlando della, di due, delle due sponde dell'Adriatico, ehm, si sono scontrate o incontrate ecco, delle, delle realtà che sono molto diverse tra di loro, però hanno anche molti fattori in comune, quindi anche questo l'ho trovato molto interessante. Allora, andando un po' più nello specifico, avevamo un progetto che aveva un, un budget di 5 milioni e mezzo di euro, quindi mh, sicuramente non è una cifra sufficiente a risolvere molti dei problemi che ci sono in molti di questi territori, però è stato sufficiente ad avere un'idea almeno delle, delle possibili, eh, di fare un quadro della situazione e di tracciare una possibile strada per, per risolverle in una maniera che però poi bisognerà diciamo non è ancora definitivo nel senso che è servito ad avere una, eh, un punto di potrebbe essere considerato come un punto di partenza faccio un breve riassunto di quello che, che è questo progetto è un progetto che dovrebbe non è ancora concluso, finirà alla fine del, del 2022, è stato ritardato a causa del Covid, però siamo ormai più vicini alla fine che all'inizio, quindi è, è possibile già tra, mh, trarre un bilancio di quello che, di quello che è stato. Il, il territorio che, mh, che coordinava il, il progetto era la Regione Puglia, ehm, che diciamo che si, si trova in una situazione un po' diversa rispetto agli altri territori coinvolti. La Regione Puglia è appunto il, il coordinatore del progetto ed è parte di una... Con, con, um, la Regione Puglia eh, contiene... Ehm, eh, a, a, al suo interno la, un, più uno degli acquedotti più grandi d'Europa ed è una delle infrastrutture più, eh, anche a livello europeo, una grande opera ingegneristica per quanto riguarda la, la distribuzione dell'acqua in, in tutto il territorio e, e quindi presenta anche una condizione di... Eh, un po' di vantaggio rispetto agli altri territori. D'altro canto però è anche una regione che è estremamente... Assetata di acqua è molto densamente popolata, e dove quindi il, la gestione dell'acqua uh, uh, um, è più critica e più fondamentale. Quindi diciamo che il, il criterio potrebbe essere che la Puglia ha il know-how per poter, uh, mh, diciamo così, indicare la strada in un certo senso, ai suoi territori vicini, confinati come il Molise o, o dall'altro lato del, del mare. Viceversa, i paesi balcanici si trovano in una situazione dove i, sono molto ricchi di acqua però per ragioni che sono molto varie hanno in generale una gestione molto più frammentata e difficile eh, e piena di, di problematiche soprattutto per quanto riguarda adesso la eh, necessità che è imposta o meglio raccomandata dalle direttive europee da, e, mh, e dalle legislazioni nazionali come quelle è quella di avere un approccio integrato alla gestione dell'acqua quindi che vadano non tanto e non soltanto trattato come un problema ingegneristico, ma un approccio che preveda tutto il, il ciclo dell'acqua, diciamo da quando entra nell'infrastruttura a quando ne esce, e in realtà anche più ampio, nel senso che bisogna considerare anche l'ambiente da cui l'acqua viene presa e in cui poi viene rilasciata. Quindi un approccio che eh, è, è molto difficile da attuare attualmente, in realtà ogni territorio, non solo tra quelli coinvolti ma in generale, sono ancora diciamo, hanno ancora, un, ognuno, chi più chi meno, ha una certa strada da fare per avere una, un, una gestione che sia veramente eh, integrata. Quindi il, tutto lo scopo del progetto fondamentalmente si basava nel vedere quali erano le criticità e i punti di forza dei vari territori, ognuno aveva il suo. La Puglia appunto aveva un'infrastruttura molto eh, imponente, ma delle ma che è anche vecchia e quindi presenta ad esempio delle perdite molto rilevanti e anche una difficoltà a modernizzare anche la, da, dal punto di vista della gestione della, del conteggio, dei contatori e così via. Altri territori invece hanno una grande disponibilità di acqua come quelli balcanici ma anche il Molise, però hanno altre difficoltà. Quelle che sono state individuate sono, provo a elencarle rapidamente, sono una è la e frammentazione dei servizi, quindi in molti territori ogni, la situazione attuale è che quasi ogni comune o, o, poco, o entità solo poco più grandi gestiscono ognuna la sua, la sua rete, hanno la sua azienda municipal, municipalizzata che gestisce l'acqua e quindi questo per esempio impedisce le economie di scala di cui si parlava prima, quindi tutti i risparmi che sarebbero... Eh, permessi da una gestione più ampia. Ma questo non va solo nell'economia, ma va anche nella, dal punto di vista ambientale nel, nella prospettiva del risparmio idrico. Senza una coordinazione si rischiano di, degli sprechi e delle, eh, e delle gestioni diciamo, non efficienti in generale. Questo è vero soprattutto per il, per il Montenegro e per l'Albania, in questo caso, anche se questi paesi stanno, indipendentemente da questo progetto, ma con un certo, eh, una strada che è ancora lunga da percorrere, stanno eh, mh, cercando di raggruppare e di diminuire il numero degli enti che sono gestori. Un altro dei problemi che sono comuni a tutti i territori è l'altissima percentuale di acqua che non è fatturata, quindi che viene dispersa o fisicamente, nel senso per via delle delle perdite fisiche nel, nelle infrastrutture che sono generalmente piuttosto vecchie, dipende dai, dai paesi, ma quasi sempre è così, forse l'Albania di nuovo è il paese con, con una situazione ancora peggiore, ma anche il lato italiano sicuramente non, eh, su, di que, su questo deve lavorare, ma anche l'acqua non fatturata riguarda quella che non viene pagata o perché non viene fisicamente pagato, o perché viene conteggiata male da sistemi mh, magari che non sono all'avanguardia, o non più ben funzionanti, o perché ci sono allacci abusivi. E, in ogni caso la parte preponderante è quella proprio delle perdite fisiche lungo la rete. Un'altra delle questioni che sono un po' comuni a tutti i territori sono... La lunga strada che c'è da fare non è l'acqua da bere, che generalmente quando si pensa alle reti idriche si pensa a quella che arriva, ma non si pensa molto all'acqua che invece se ne va, quindi alle acque reflue, e agli altri utilizzi dell'acqua diciamo meno nobili, quindi anche l'irrigazione e così via. Generalmente si ha una poca uh, attenzione ad avere ad esempio gli impianti di depurazione, il riutilizzo delle acque, dei fanghi che vengono prodotti dalle depurazioni e così via. Questo è un problema che viene eh, condiviso fra tutti i territori, di nuovo chi più chi meno. I paesi balcanici sono ancora eh, un po' all'inizio di questo, si potrebbero vedere volendo qualche dato per, per, per avere un'idea, però mh, diciamo molto brevemente si può dire che in Italia comunque in ogni territorio buona parte dell'acqua viene comunque trattata, anche se non con livelli che sono considerati sufficienti. E, nei paesi balcanici molto meno, soprattutto l'Albania. Questo è un problema che si, ri, che si può ri, mh, ripercuotere anche nelle, ne, non solo nell'ambiente ma nella, nella sanità, i casi di contaminazione ad esempio dell'acqua che normalmente si beve eh, sono abbastanza frequenti, quindi il lavoro da questo punto di vista è, è ancora, secondo quanto emerge da questo progetto, ancora, è, è ancora grande e soprattutto uno degli ostacoli che sono stati individuati da questo quadro generale che è stato Ehm, tracciato in questi anni di progetto è che c'è una scarsità di consapevolezza da parte della, della, della popolazione e spesso anche degli, degli, ammin degli amministratori e dei gestori ma soprattutto è una eh, qualcosa che viene ehm, che non riesce a sfondare diciamo il limite delle, degli addetti ai lavori ad esempio non soltanto sull'importanza ehm, banalmente della bolletta che viene pagata, nel senso si è visto che la maggior parte dei, eh, di, di tutti i territori dei cittadini sembrano consapevoli in astratto dell'importanza dell'acqua e del risparmio idrico, ma non sono, eh, ognuno di loro pensa di, di pagare troppo, eh, però vorrebbe sarebbe allo stesso tempo disposto a pagare di più se il servizio fosse più efficiente. Quindi le conclusioni a cui sono giunti è che c'è una mancanza di di, di trasparenza e di comunicazione. Infatti il progetto eh, è arrivato alle conclusioni che si deve puntare molto sulla comunicazione dell'importanza dell dell'acqua e della gestione per arrivare a una maggiore trasparenza di come funziona il servizio dall'inizio alla fine. E, e su questo appunto ancora c'è molto da lavorare ed è uno dei fattori che sono in comune tra tutti i territori, quindi evidentemente si può trarre una conclusione eh, in comune. In generale il progetto, oltre a fare un quadro complessivo, che appunto ripeto, magari dopo se c'è tempo si può vedere nei dettagli, ma sono tantissime le situazioni possibili, ha provato a stabilire dei progetti pilota che nei paesi nei territori italiani riguardavano più la gestione in senso complessivo di tutto la, il problema idrico e, e le infrastrutture. Ne, Nell'Albania e nel Montenegro invece si trattava di progetti specifici su, alcuni, su alcune situazioni, ad esempio in Albania è stata portata l'acqua l'allacciamento alla rete idrica in un sobborgo di Tirana dove fino a poco prima quindi non, non c'era ancora l'allacciamento mentre in Montenegro si è cercato di, di risolvere i problemi di gestione e diciamo ehm, identificare una strada corretta per gestire una sorgente. Oltre ai progetti pilota e al quadro generale si è ehm, cercati di fare un piano integrato transfrontaliero di come si dovrebbero essere gestite le acque, almeno in prospettiva, con l'intento poi di tracciare un documento politico che poi deve essere però sottoposto alle decisioni dei politici. Quel che si può vedere fino adesso è che le soluzioni indicate sono, come, come ho già indicato prima, ehm, una maggiore comunicazione, cercare di in, investire sulla trasparenza delle, delle, delle varie società e cercare di raggrupparle in modo da, da permettere i risparmitrici che sarebbero necessari alla, um, un a un'efficienza maggiore, quindi innescando un circolo vic, eh, virtuoso scusate, che potrebbe portare a innovare il servizio. Diciamo che senza eh, ognuno di questi passi è difficile uscire da questo, eh, da questo circuito, perché appunto la, la, la perenne scarsità di fondi, fa sì che poi i servizi non migliorino e quindi non possa migliorare la fiducia. In tutto questo l'importanza della cooperazione sta nell'avere un'idea che, che i problemi sono comuni, almeno in buona parte, qualcuno sa fare meglio in alcuni campi, qualcuno sa fare meglio in altri, che c'è una necessità di condividere i saperi e di, e, e di restare spesso in contatto. Quindi viene promossa e incentivata la comunicazione fra... Gli addetti ai lavori di, di tutti i territori coinvolti e dei continui aggiornamenti. Va anche detto, magari ecco giusto per, per concludere: che dal punto di vista pratico, chiaramente le acque, essendo due, mh, sono due terreni, due territori separati da, da un mare, quindi le, le acque non sono, mh, almeno tra la parte italiana e quella balcanica, chiaramente non possono essere fisicamente gestite. In, un, in una maniera coordinata perché sono separate, però è comune la destinazione che è l'adriatico. Quindi questo sia da un punto di vista diciamo simbolico, che è un po' il, il filo anche conduttore, quindi l'adriatico che unisce i territori, è importante ma anche dal punto di vista pratico perché le acque che poi in percentuale per esempio variabile ma finiscono in, nelle acque sono quelle che poi si trovano a condividere tutti i territori, quindi diciamo che è anche una necessità Pratica, se non altro, se si pensa, ad esempio, all'importanza delle questioni ambientali e anche del turismo, che, che in quelle regioni è molto sviluppato, soprattutto in area costiera, ad esempio. Ecco, certo, più o meno non so se sono andato oltre con i tempi, in caso fatemi sapere o se avete domande, ditemi pure. Allora è stato molto interessante, Marco, ti ringrazio tantissimo. Tra l'altro, ehm, vorrei dire che il tuo documento. Si trova sul sito del di osservatorio balcani caucaso eh, quindi per chi fosse interessato eh, può trovarlo lì è molto interessante anche quello che hai detto che nel senso che per quanto ho capito eh, diciamo che questo lavoro è arrivato alle più che altro alle conclusioni di dove bisogna andare per avere una gestione dell'acqua eh, più efficiente questo comporta anche eh, ci sono dei problemi politici perché come mh, tu hai detto cioè, soprattutto nell'area balcanica il fatto che mh, la, la gestione sia frammentata per mettersi insieme ci deve essere anche una eh, volontà politica eh, stando su questo tema io eh, andrei all'intervento finale che è quello di Erblin Berisha architetto pianificatore territoriale eh, postdoc del Politecnico di Torino Eccoci, buonasera. Buonasera, buonasera, buonasera, grazie a tutti. Allora, abbiamo un po' sforato con i tempi, ma eh, penso che ci possiamo prendere un, almeno un 5 minuti dopo, la, dopo le 6 per, eh, per concludere, quindi non, eh, non c'è bisogno di finire alle 6 spaccate. Eh, allora, io vorrei eh, discutere con te. Eh, di qual è, mh, da, secondo i tuoi studi, eh, la recezione di questi programmi nell'area balcanica? In questo momento siamo stati molto su eh, abbiamo parlato con la, con la Commissione Europea, abbiamo parlato con uh, Barbara eh, del progetto Adrion, ma mh, dal tuo punto di vista che, che tipo di recezione c'è di questi programmi invece eh, dall'altra parte dell'Adriatico? Eh, come, come dicevo grazie per l'invito la domanda è molto complessa in quanto sono sei paesi eh, molto diversi l'uno dall'altro sebbene abbiano delle storie comuni in qualche senso in qualche maniera eh, per capire il mio intervento eh, dico solo di cosa ci occupiamo al Politecnico di Torino noi facciamo delle analisi comparate di sistemi di governo del territorio e pianificazione territoriale quindi abbiamo eh, tra gli tra, tra i paesi europei anche quello dei Balcani, quindi ci stiamo muovendo in questo senso. Ovviamente, eh, qualsiasi tipo di politica che viene applicata nella gestione del territorio e quindi nell'attuazione ehm, di, di, di, di, di nuove direttive eh, ha a che fare, ovviamente, col processo di integrazione, e, de, de, di allargamento e di, di integrazione, quindi nel recepimento di tutte le normative e, e, e vari, appunto, meccanismi di eh, trans. L'azione in, in inglese in italiano, in italiano non viene, comunque di, di recepimento nel, nel, nel, nel, nei sistemi nazionali. Eh, come, viene, ehm, come vengono condotte appunto queste, eh, questi avvicinamenti all'Unione Europea? Ovviamente in maniera a, asimmetrica, come si può immaginare, appunto sin dagli anni 2000, il sogno dell'integrazione eh, del, eh, verso l'Unione Europea, diciamo così, ha portato Uh, un avvicinamento sempre, sempre più, diciamo così, convergente, ma ancora non definito. È come avvicinarsi tanto vicino a un tavolo, ma mai raggiungerlo, perché non ci sono le condizioni per potersi mettere a sedere, quindi diciamo così, uh, a, a confrontarsi, usiamo la parola, alla pari, in, in un contesto appunto più ampio che è quello del, dell'Unione Europea. E quindi, eh, come, come dicevo, uh, la programmazione europea, eh, e, e soprattutto quella, quella della cooperazione territoriale, viene fatta dai singoli paesi con le proprie capacità, capacità che spesso diciamo così, non sono sufficienti per poter eh, garantire un'efficace effic un ed efficiente traduzione di questi programmi eh, sul territorio, sebbene ehm, negli ultimi anni questo quest interesse sempre maggiore verso la cooperazione territoriale è, è evidente, evidente sia nel, nel, nella pratica sia nella programmazione territoriale di ogni singolo paese. Quindi, che ne determina, diciamo così, la volontà politica. Sempre più spesso, ricordiamoci, nei Balcani fino agli anni 90 la cooperazione eh, non aveva senso di esistere, soprattutto nei primi anni degli anni 90, anzi, forse soprattutto il, eh, il decennio degli anni 90, per ragioni storiche e culturali, culturali no, per etniche eh, che, che conosciamo bene. Quindi cooperare per loro eh, diventa una sfida che va oltre eh, le sfide tecniche di, di una gestione di uno strumento o di, di un programma, quanto invece sono delle sfide eh, diverse di carattere politico, come si diceva, di carattere ehm, comportamentale, attitudinale. Eh, un, un recente studio del, del, del, della Commissione Europea ha mostrato come ci siano circa 200 ostacoli eh, di, di, di, di, di ostacoli di cooperazione cross-border, quindi tra, tra, tra paesi nei Balcani. Questi ostacoli sono di diversa natura, economici, legislativi che sono la cosa più banale ma in realtà è la cosa più, più, più naturale ricordava Marco appunto la volontà di fare questo piano integrato transfrontaliero è esattamente questo per aiutare a superare quei meccanismi di magari di incoerenza anche normativa eh, che alcuni paesi hanno con i loro vicini Quello evidente per natura sono, ogni paese eh, si costruisce le proprie norme quindi è difficile individuare immediatamente il le corrispettive norme quindi le, le similitudini funzionali tra i vari paesi, ma è interessante anche appunto che queste, eh, questi ostacoli che appunto la Commissione europea eh, chiama non sono solo tra paesi europei e paesi eh, mh, dei Balcani occidentali, eh, ma sono anche interno ai Balcani occidentali e quindi la sfida è duplice, quindi è sia di allargamento, nel senso di avvicinamento in europea, ma anche di una gestione regionale della cooperazione che va appunto al, al di là di far parte dell'unione ma anche cooperare con i propri vicini e questa attitudine di cooperazione cooperativa è, come dicevo è sempre eh, assume un maggiore interesse no? perché oltre al fatto che hanno una convenienza economica perché i programmi di cooperazione territoriale finanziano quindi queste, queste azioni anche, hanno anche finalmente capito che cooperare è più semplice arrivare, diciamo così, agli obiettivi che eh, si sono posti lungo il percorso di integrazione. Ovviamente non è facile, non è, non è, non è scontato eh, per nulla in, in certi casi. E la cooperazione però è, è, è essenziale, lo hanno capito anche non solo a livello politico o tecnico, ma anche a livello della società civile. Io faccio parte di un network eh, che si occupa di governance territoriale nei Balcani e um, all'interno di, di questo network informale fanno parte moltissime altre realtà eh, eh, dei Balcani, ma anche fuori i Balcani e quindi eh, è una sorta di think tank informale che aiuta a, a contribuire il discorso di integrazione, quindi le necessità anche di carattere territoriale che, eh, che questi territori hanno e che le USAIR eh, a, a, potrebbe avere la capacità, diciamo, di le proprie ed eventualmente supportarle facendo appunto un'azione di lobbying verso l'Unione Europea, quindi supportare anche questa eh, volontà del, del terzo settore, chiamiamolo così, no? quindi, quindi non, non politicamente coinvolto, ma eh, eh, capace di eh, orientare eh, de, delle esigenze locali effettive eh, delle, delle comunità, in questo caso di ricercatori, ovviamente, e quindi questo, questo è il senso. La cosa interessante, eh, ricordava Giuseppe all'inizio appunto, l'idea del, della convergenza, quindi i finanziamenti ingenti che l'Unione Europea ha avuto, che ha, ha messo in campo sin negli anni '90 ha ovviamente prodotto dei risultati. Tuttavia, questi risultati per ragioni operative sono difficili da monitorare nella pratica uno io ho partecipato o ho assistito non partecipato all'ultimo forum sulla coesione eh, sulla sulla, sulla coesione europea e oggettivamente eh, analizzare e monitorare la, la capacità dei fondi strutturali di creare coesione è semplice perché ci sono i dati. In quei territori è impossibile, non, è, è impraticabile perché mancano le, le, le, la materia prima per poter capire se, uno, se le politiche europee sono effettivamente efficaci. Effe, effe, e in quel caso, ovviamente, eh, per ragioni note, eh, il discorso dei Balcani non, ve, non venne minimamente citato, non per volontà politica, ma perché non ci sono... Eh beh, i dati per dimostrare, no? Questo percorso di convergenza e eh, di coesione. E, ovviamente, e forse qui prendo un po' la tangente, ma penso che il periodo storico lo richieda, eh, la, la carota e bastone, no? La logica di carota e bastone che è stata utilizzata finora eh, con, eh, con la Commissione Juncker, ma anche con la von der Leyen, probabilmente ora avrà meno possibilità di, di essere, diciamo così, attuata a pieno per ragioni che un punto si ricordava prima, il discorso dell'Ucraina, il discorso del potenziale, pot, potenziale spazio di nuova, diciamo, di confronto geopolitico che i Balcani possono offrire, quindi diciamo che in questo momento la sfida dei Balcani eh, e, e dell'Unione Europea stessa è quella di accelerare quanto, quanto prima per evitare di ritrovarsi, diciamo così, con la patata più bollente di quello che probabilmente già un pochino è, in questo, in questo momento e quindi eh, è il momento forse dal, dal, dal 24 febbraio probabilmente di ripensare un attimo la strategia, sebbene appunto abbia prodotto dei risultati su territorio visibili ma politicamente poco spendibili perché non monitorabili. Io ho preso la tangente, scusatemi, ma... Grazie Erblin. Um, allora, su questa tangente però io devo chiedere a Giuseppe Di Paola se, se vuoi commentare a, a quest'ultimo intervento. Sei muto. Ecco, adesso dovrebbe funzionare. <ride> uh, no, sono son d'accordo con Erblin, eh, monitorare... Eh, l'impatto sia della politica di coesione probabilmente a livello più ampio, dicevi che hai partecipato al, uh, al, al processo insomma o al Ehm, ha eseguito un po' il rapporto di coesione eh, è difficile capire e identificare se i miglioramenti insomma eh, di, eh, o lo sviluppo di alcuni paesi è dovuto effettivamente alla politica di coesione o ad altre attività, quello che è certo è che eh, il, il, i vantaggi della politica di coesione sono, sono evidenti adesso sarebbe bello vedere alcune delle, delle mappe che sono state prodotte nel, nel rapporto di questione per capire come eh, effettivamente i paesi dell'Europa dell'Est, penso soprattutto alla, alla Polonia, alla Repubblica Ceca, anche alla Romania, eccetera. Ehm, Stanno avanzando un po' in questo processo di, di, di convergenza, quindi dei, dei, questo non avviene tanto per, per l'Italia del Sud, insomma, un processo di, di convergenza un po' bloccato da, da, da parecchi anni, purtroppo. E, però voglio dire, insomma, i, i fondi di, di coesione eh, funzionano. E, poi, insomma, cercare di, di capire in modo esatto e preciso... Eh, gli avanzamenti se sono dovuti esattamente a quale, a quale azione sono esattamente dovuti, insomma, in alcuni casi può essere effettivamente complicato. Eh, per quanto riguarda la strategia, eh, sono d'accordo che, che si può fare in qualche modo eh, portavoce delle, delle politiche territoriali europee, perché è un, un tipo di cooperazione eh, diversa, più diciamo. Eh, difficile dire più leggera, ma insomma di, di più soft, insomma di diverso tipo rispetto a quelle alle, alle politiche eh, alla politica di allargamento dove abbiamo due attori fondamentali l'Unione Europea o soprattutto la Commissione Europea e, e, e in maniera bilaterale soprattutto i, i paesi eh, dei Balcani occidentali, quindi da una parte l'Unione Europea mette delle condizioni, dall'altra parte i paesi eh, dei Balcani occidentali devono cercare di adeguarsi, quindi non è... Eh, un rapporto esattamente paritario. La strategia invece una, eh, eh, si basa su un principio che è quello del rapporto paritario tra i paesi, certamente poi avere dei, de, un impatto, o cioè, riuscire a misurare l'impatto rimane difficile, però eh, presenta dei vantaggi. Uno è, è che comunque è inserita nel quadro della, della politica di coesione, quindi è, da parte, è evidente il fatto che è di gireggio a, a gestirla. E questo è diverso perché diciamo, prepara, comincia a preparare in qualche modo uh, questi paesi a, a quella che sarà poi la politica di coesione. Non solo lo fa la strategia ma lo fanno anche i programmi di cooperazione territoriale che sono basati sul principio di uh, shared management in inglese, di gestione condivisa. Quindi vuol dire che si dà una maggiore responsabilità. Uh, ai, ai, uh, ai paesi che gestiscono questi fondi per ora uh, sono gestiti comunque Barbara uh, insomma è, è un esempio la, la, la, già in comunque l'autorità di gestione si trova nei paesi ancora nei paesi membri ma comunque i, i, uh, i paesi in via di adesione vi partecipano quindi è un uh, learning by doing no? e quindi ci, si cominciano a a capire come funziona la, la, la politica di coesione, così saranno in qualche modo preparati quando entreranno nel, nell'Unione Europea e avranno da gestire dei fondi che sono enormemente più importanti rispetto a quelli che, che ricevono adesso. Quindi sicuramente sono d'accordo che la strategia adriatico-ionica può essere, migliorata migliorato sicuramente, adesso c'è un processo di revisione che, che comincia, eh, ma può essere sicuramente uno strumento che, che aiuta i paesi in via di adesione a prepararsi meglio alla, alla membership. Bene. Abbiamo sforato di dieci minuti, chiedo scusa agli organizzatori, ma mi sembrava interessante eh, avere questa, questa ultima battuta. Allora io vi ringrazio tutti, eh, Giuseppe Di Paola dalla Digiregio, Barbara Di Piazza del programma Adrion, eh, Marco Ranocchiari. Uh, ricercatore dell'Osservatorio Balcani-Caucaso e infine Erblin Berisha, uh, postdoc del Politecnico di Torino. Grazie a tutti e vi ricordo che se siete interessati alla politica di coesione, il nostro progetto Work for Future uh, monitora uh, settimanalmente con... Uh, con dei focus pubblicati sia sul sito del Sole 24 Ore che sul sito dell'Osservatorio Balcani-Caucaso. Uh, io personalmente conduco un podcast che si chiama I Fondi Europei che uh, guarda gli aspetti più politici della politica di coesione. Vi ringrazio ancora e uh, ci rivediamo al prossimo webinar. Buonasera. Grazie, a presto. Grazie, a presto. Allora, buonasera, buonasera.